Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti sul canale. Io sono Max e questo è un nuovo episodio del Tuning 2.0. Andremo a vedere eh, un'altra delle auto rilasciate oggi. Quest'auto è eh, diciamo molto somigliante a due Ford, ragazzi, la Ford Escort RS Turbo e mm, la Ford Fiesta WRC, eh, ragazzi. Diciamo che vi somiglia molto quest'auto si chiama GB200, è una Vapid e la potete trovare per questa cifretta qui, ragazzi. Diciamo che il prezzo è abbastanza abbordabile: 940.000, insomma, non sono male. E devo dire che mi ha lasciato abbastanza soddisfatto quest'auto, ragazzi, sia per quanto riguarda le prestazioni che per quanto riguarda le modifiche perché devo dire che comunque ha delle ottime modifiche, ha parecchie così. Andiamo a vedere più nel dettaglio quello che ha questa auto, comunque devo dire che è veramente veramente bella. Io qui nel modificarla, ragazzi, diciamo ci ho messo un pochino di più a decidermi quale pezzo volevo mettere, quale pezzo non volevo mettere e quindi diciamo ci ho messo un tantino di più nel modificarla l'unica cosa che mi ha deluso un pochino di questa auto ragazzi e devo dire veramente che la Roxana non li costerebbe un cazzo È che comunque i fari che sono sul cofano non si accendono ragazzi sono solamente a scopo ornamentale e io dico puttana della miseria rockstar di merda che cosa ti costa far accendere quei quattro fari di merda che hai messo sul cofano dal momento che io li sto pagando comunque per il resto ragazzi diciamo che l'auto è abbastanza buona buona buona anche se io non l'avrei messa nella categoria super perché secondo me non è un'auto diciamo della categoria super oddio sinceramente non ho neanche visto Perché io l'ho trovata in uh, leggendari Motorsport, quindi automaticamente ho, ho connesso il fattore che sia una super però ci sta anche che magari non sia una super io adesso eh, non me lo ricordo comunque sia eh, diciamo che è una bella è una bella auto che io andrò a fare di questo colore, ragazzi. Un colore crew che ho messo in un'altra crew secondaria che ho. Questo ragazzi è il Chiflon come colore: è molto, molto, molto bello. E, e niente, andiamo a vedere come fare questa auto, ragazzi. Come vi ho detto, ehm, ho avuto parecchie indecisioni per fare questa auto perché è veramente carina. Però... Per quanto riguarda le prestazioni, ragazzi, è abbastanza prestante come auto, è sfiziosa, è divertente da guidare, è abbastanza scattante come auto. E io suppongo che comunque molti di voi la compreranno, visto che comunque ha un prezzo abbastanza abbordabile. E che dire, la consiglio? No, la consiglio. Oddio, se avete i soldi, come dico sempre, compratela perché è un'auto divertente da guidare anche se delle volte ve lo dico non compratela assolutamente perché è una chiavica di macchina come è successo con la batmobile per dire che a me non piace fa schifo anche sia da guidare in gara che tutto il resto comunque sia c'è chi l'ha comprata c'è chi è piaciuta però vabbè questa ragazzi è un'auto particolare è veramente un'auto particolare deve piacere un'auto così però è secondo me qualcosa la, la, la chicca diciamo la chicca che ha rilasciato Roxy io la sto facendo così a mio gusto ragazzi con questi colori eh, un po' sgargianti diciamo un po' cangianti e, ed è molto molto molto bella come dicevo come guidabilità è ottima ragazzi è sfiziosa da guidare è veramente carina scattante devo dire che non mi aspettavo questo tipo di auto, anche se GTA Forum eh, pubblicò delle foto, delle cose che anch'io pubblicai sul canale, ma non ho detto che erano del DLC assolutamente, ho detto che comunque erano delle idee possibili, fattibili, che avrebbe potuto fare la Rockstar, ma comunque sia, ritorniamo al discorso che queste auto non sono state annunciate in nessun trailer. Io penso, suppongo che giovedì prossimo potrebbero fare un trailer ufficiale di questo DLC. Anche se con Giga 55, ragazzi, io penso che abbiano messo tutto. Insomma, penso che abbiano messo queste sei auto e finirà qui. Come in cuor mio, spero che non sia così, ragazzi. Però... Comunque sia, io dico sempre che l'ultima parola rimane a Rockstar, quindi non ci resta che aspettare e vedere i, i prossimi risvolti dei prossimi giorni. Insomma ragazzi, vedremo quello che ci sarà, se lasceranno un trailer o qualcosa. E detto questo ragazzi, per quanto riguarda l'auto, io se avessi i soldi, eh, anche pochi soldi la comprerei, è abbastanza sfiziosa. Detto questo, un saluto al prossimo video.